Benvenuti, un'altra puntata, una bellissima puntata, oserei dire. Sono Sensei Maurizio Poli, vi accolgo nella casa della Come la Luna nel Pozzo, nel dojo della Bushido Palestre. Ma, come è tradizione da un po' di puntate, iniziamo con la frase. È lunedì, sorridi. Sorridi e lascia che tutti sappiano che sei più forte di ieri. Sensei, Maurizio Poli Jiu Jitsu. Benvenuti. Ecco qua i miei compagni di avventura. Buonasera maestri. Buonasera! Buonasera, buonasera a tutti. tutto il pubblico di World well TV. Rieccoci. Bisogna maestri. sorridere perché buonasera, siamo in Presidente. zona gialla. Buonasera. Ah, anche lei. Sì, ci sono qui questa sera. Rinta. Sorridi no, perché sei difficoltà. più forte di ieri. Maestri. Esatto, è perché siamo in zona gialla. Siamo anche in zona gialla, il libro è giallo. Eh, e non sì. dimenticate il titolo della trasmissione: Prego, Prego, Come la luna nel pozzo. L'occhio la vede, ma la mano non afferra. Quella. Quella la mano non afferra. Quella. Ultimamente non afferriamo più neanche il nostro judo. Oggi non riusciamo più neanche, <ride> no, neanche, no, neanche no, il G. Oggi non è più alla muffa. Il mio alla muffa. non credo, maestro. Non credo, però tu ce l'hai cucito nell'anima. Quindi lasciamo stare questo aspetto: Sì, Tutto quello che facciamo noi tre, questi tre pazzi, è giudizio, tutto. Tutto. Anche perché la cedevolezza in questo periodo, le palestre è giallo ma siamo ancora chiusi. In effetti oggi abbiamo ricevuto un messaggio su Facebook da una ragazza che, di, che chiedeva ma visto che ci sono delle attività aperte, io non so quali siano le palestre aperte, anche voi aprite i corsi? Chiaramente no. La zona gialla non è ancora aperta. Come possibile. sai benissimo tu, lo ricordi a tutti, lo ricordiamo, è consentito lo sport all'aperto all individuale. individuale. Quindi, quindi questo, questo Ci è questo. mettiamo fuori dalla palestra, ma nel caso. Eh, ragazzi, fa un ragazzi, pochino freddo. Eh. Cari amici colleghi, cari Grant e cari Grupper <ride> <ride> Però, maestro, lei nostro so che faceva notare una cosa che è molto grave in questa trasmissione. La, io ero abituato bene, l'altra volta qui sul tavolino, qua, i, i, qui, i sì, chiedevo, chiedevo. e c'era il maestro, so che chiedeva, dov'è il vino? Dov'è il, dov il, dov dov no? dov eh. il festeggiamento? Eh. Dov non si festeggia. Non si il festeggia. presidente non ha portato il vino, ma vedevo vi un regalo. Ho visto. bella una bella, storia, una bella. Hai... Ma ma una Posso bella alzarmi? Certo. Scusa, scusa regia. Questo è un piccolo pensiero per il nostro il sciano, per il suo compleanno. Meraviglioso pensiero. Uella, amici di Well TV. Non si scherza qui, eh? non si scherza. Questo qui è il linguaggio del kimono, ma è importante i colori, le tessiture, e come viene fatta. C'è bellissima la storia delle carpe, la storia della carpa giapponese. Sono tre colori, la, la carpa giapponese venerata che risale alla corrente fino alla fonte per diventare drago. Nel nostro simbolo abbiamo il drago. Vi ho dato un piccolo là per la, la storia e la tradizione giapponese. E che è riportata in alcuni... È un regalo chiaramente apprezzatissimo, mm -hmm. grazie mille. Shian, è, è sempre un è sempre onore, un piacere, perché bisogna scegliere, pensare alla persona e poi si regalano i, le cose che le vorresti sì. regalare no. a, a te no. stesso. Devo dire che tu e Giuse fate sempre dei regali miratissimi, Però non siamo, so, non siamo soli, vedo qualcosa... Vediamo chi è vediamo... oh, oh, oh, il nostro ospite. Avvocato, buonasera. buonasera. Maria Luisa, come stai? Buonasera, buonasera, grazie, sto bene. Allora, e... come si chiama esattamente questo avvocato? Maria Luisa Garatti. Garatti, buonasera. Adesso chiediamo gentilmente a Maria Luisa di presentarsi brevemente perché so che hai un curriculum infinito, quindi <ride> brevemente. Allora, sono un avvocato di Brescia, sono il um, consulente di uno studio che si chiama Way Legal Divisione Sport e quest'anno, in questo difficile anno dove lo sport è stato un po' messo da parte per la pandemia, ho pensato bene di formarmi e fare un sacco di corsi per appunto, specializzarmi nel diritto sportivo che mi piace molto. Perché lo sport, lo sport per me è stato anche un momento di rinascita e di, diciamo, salvezza del, della mia vita. E quindi sono sempre più affezionata allo sport e a tutto quello che lo sport ti dà. Perché ti dà tantissime cose nel guardando praticamente l'introduzione al programma c'erano delle parole importanti che parlavano di energia, consapevolezza che sono tutte cose che chi si allena e chi è veramente crede nello sport può ritrovare come aiuto sia fisico ma anche soprattutto mentale io so che hai fatto anche 11 maratone o sbaglio? Dio, ah, sì, ho fatto 11, 11 maratone. maratone. <risos> così, come se fosse... così proprio 11 maratone? Porca miseria. 11 maratone. maratone. Sì, sì, sì. L'ultima qual è stata? È... L'ultima è stata a febbraio, un anno fa, il 9 febbraio era, e ho, fatto, ho partecipato ai campionati italiani paralimpici. Perché sono un'atleta paralimpica, avendo appunto la sclerosi multipla, e anche lì si potrebbe aprire un mondo. un mondo. Vi spiego come ho potuto, sono riuscita a far diventare. Eh, la sclerosi multipla, una malattia diciamo che è stata riconosciuta a livello solo purtroppo nazionale come eh, disabilità per poter partecipare ai campionati italiani e quindi essere classificata nella FISBES che è la Federazione Italiana Sport Paralimpici e ho partecipato a Barletta, c'erano i campionati italiani di mezza maratona e li ho fatte, quindi sono campionessa italiana anche di mezza maratona. Oh, nella, nella mia categoria di... però, aspetta, aspettate, aspettate, nella mia categoria è la T38, perché ogni disabilità viene inserita in delle categorie specifiche. La mia, io ho la sclerosi multipla e la sclerosi multipla è stata inserita nella T38 che è la categoria dei celebro lesi lievi. Eh vabbè hai detto niente, cioè. ne sono nella mia categoria cioè, potresti, Penso che <ride> nella maratona potresti battere anche me Nella maratona ci potresti battere sicuramente <ride> Sì, vabbè, sì. ma voi fate uno sport, le arti marziali, che è tutta testa, quindi anche la maratona è testa, eh? Sì, eh. Sì. Ci vuole testa, cuore e gambe. Le gambe, <ride> vabbè, ti devi allenare, però la testa e il cuore sono quelle che ti portano al traguardo. Che il, contro cuore, il controllo del flusso energetico nelle arti marziali è vitale, è fondamentale. Hai detto bene, avvocato. Complimenti quindi, cavoli, un avvocato sportivo. Quindi ci darai delle chicche dall'interno, quindi conosci di persona e ci aiuterai in alcuni nostri problemi. Che ne abbiamo parecchi, dal punto di vista <ride> che ne abbiamo già parecchi. Ma, ma ce l'hanno tutti parecchi. ormai. <ride> io volevo dire una cosa che io ho sul gozzo. Avvocato, mi consenti, mi dai un minuto per dire che... Dilla, dilla. Noi l'anno scorso abbiamo aperto un contratto con il nostro governissimo. Il governissimo ci diceva, voi spendete... 100 euro nella pubblicità, nella tv o sui giornali o dove meglio credete e il governo vi darà la possibilità di recuperarne il 50%. Venerdì ho visto il mio commercialista mi ha detto caro Luciano tu hai speso quei 100 e il governissimo ha deciso che non hai soldi a sufficienza per ridarti il 50% di quello che hai speso, ti ridà il 3,2%. Quindi ho un dente <ride> sta facendo, <ride> avvocato, sta facendo riferimento al bonus pubblicità che favoriva. Eh, beh, ho capito, pubblic ma se certo non ho capito, ma se c'è questo tipo di contratto e c'era un decreto che lo prevedeva, cioè non è sì, che bisogna fare. C'era la Postilla. Abbiamo soltanto 85 milioni. Quindi se sei un governo serio, quando ricevi eh, le domande, perché abbiamo fatto domanda, abbiamo sì. mandato tutte le specifiche arrivi 85 e ti fermi, no, qui molto probabilmente sono andati a Beh, avanti. allora, devo dire che io ho riscontrato la stessa problematica con il problema del bonus bicicletta, perché sì. io sono, penso di essere ecosostenibile, nel senso che io non guido la macchina, vado sempre in bicicletta per la città, quindi è stato un macello iscriversi innanzitutto perché dovevi mettersi nella piattaforma e così via. E quel giorno che c'era a disposizione i fondi, cioè io a un certo punto ero, avevo davanti 700.000 persone. No. Quando è arrivato il mio momento mi sono vista il mio ticket, ho detto ok, adesso è il mio turno, ho schiacciato il tasto. Tocca a me, mi hanno detto, mi è uscito, contatti l'amministratore del sistema. Eh, cioè mi sono dovuta rimettermi in coda, però dopo 24 ore, i miei 198 euro, dai, li ho portati a casa. L'unico bonus che ho preso dallo Stato. Eh. Anche, anche perché stiamo parlando che eh, il click day fatto per queste cose qui no, non funziona. Ci sono cose che sono, alla base sono anche intelligenti ma dal punto di vista poi operativo non puoi costringere le persone a stare con 700.000 persone in fila o dire a un imprenditore guarda che quello che ti ho detto l'anno scorso non è più valido quest'anno al posto del 50 è il 3 perché ho finito i soldi, rifinanzialo visto che è un'operazione un anche per le piccole e medie tv come questa che è una bucata di ossigeno per gli sponsor, per la pubblicità, per trasmettere. Noi stiamo trasmettendo sul canale 231, in streaming www.tv.eu e su Sky canale 810. La possibilità di imprenditori come questi due signori qua di investire e di metterci i soldini, perché alla fine ci si mette i soldini nella propria passione, però di poter avere un credito d'imposta eh, riveniente sulla propria azienda eh, è andato in fumo. E quest'anno il bonus pubblicità non prevede le, le tv, solo la carta no. e la carta digitale, che non legge più nessuno la carta. Quindi diciamo benvenuto 2021, <ride> andrà tutto benissimo, superlativo perché con l'andrà tutto bene l'anno scorso, eh, eh, non è che, che ha funzionato non è che ha funzionato ho, ho, ho ho cercato, ho cercato, di scherzare perché siamo veramente no no va benissimo ci credo ma vi capisco anche delle corde di violino si diceva un tempo anche perché ma io penso sono, scusami Maurizio perché la cosa che non ho capito è anche quando hanno chiuso tutte le palestre tutte le attività sono stati spesi soldi per mettersi in regola con i vari protocolli che sono stati fatti Cruzante, Quindi c'erano già sistemi di, ehm, voglio dire, di sicurezza e poi lo sport faceva bene perché questo anno ormai di pandemia penso che stiamo andando un po', tutti un po' giù di testa dobbiamo sì, sì. cercare di trovare le nostre valvole di sfogo e ogni se... tanto esco, cammino e corro grazie a Dio perché se sennò... no... Se allarghiamo un pochino il tuo ragionamento che non fa una piega se noi prendessimo in esame tutte le palestre che ci sono in Italia, già lì, mettendo un medico a disposizione della, della palestra, potremmo vaccinare. Sai quante centinaia e centinaia di sportivi amatoriali, non sto dicendo che i professionisti hanno già loro, i loro binari, ma sto parlando di, di, di, di, di se in Inghilterra hanno messo a disposizione le cattedrali e in Germania vaccinano nelle, nelle palestre e ovunque. Noi non abbiamo bisogno delle margherite che è un bellissimo progetto di fare la margherita che costa 450 mila euro lo stand eccetera abbiamo bisogno di vaccinare le persone e di tornare a vivere ovunque, sul lago di lavoro ovunque, in palestra ovunque, nelle scuole ovunque, dappertutto abbiamo vaccinato la cosa più semplice che sono i medici e gli infermieri sono lì, c'è un ospedale c'è il frigorifero, è tutto lì e quindi abbiamo vaccinato un milione e mezzo di persone che è facile farlo adesso inizia chi è l'aspetto produttivo io parlo per le palestre vacciniamo gli istruttori gli allievi tutto quanto che possono essere trovati nel luogo 200 allievi nella, nella, adesso dico una certo. cifra, maestra, nella tua palestra ma sai moltiplicalo per tutte le palestre d'italia il ritmo è questo dopo eh. voglia, le maestro. scuole prendiamo tutti gli insegnanti in una scuola vanno tutti lì dove vuoi vaccinarli dove? Prendiamo le grandi imprese, 500 dipendenti, 700 dipendenti, 3.000 dipendenti, vanno lì, 5-10 strutture e vacciniamo e andiamo avanti, torniamo a vivere, torniamo ad andare in palestra. Ma è anche l'uovo di Colombo, maestro Maurizio, anziché spostare tutta la popolazione verso la Margherita o il Grisantemo che hanno pensato. Prendiamo il medico e mandiamolo in Iveco a Brescia, in Iveco a Suzzara e lì si trova già 2.000, 6.000 persone, spostiamo il gregge o spostiamo il pastore? Ti dirò di più maestro, alcune imprese sarebbero disposte, attenzione che dico una parolaccia in diretta tv, a pagare! Per avere quel medico lì perché la sua attività possa tornare a produrre. Pensa che parolaccia che ho detto, l'imprenditore privato potrebbe pagare. Due parolacce se mi consenti. Due. Pagare e lavorare. Ecco, due parolacce detto Parolacce maestra. in Italia, stanno diventando insulti. Scusatemi, stasera sono volgare, scusatemi, scusatemi, non lo farò più maestra. No, tranquillo. Quindi, avvocato, tornando a te, l'aspetto positivo che è iniziamo questo percorso con te, speriamo di averti in questa puntata e poi nel proseguo delle varie puntate averti anche qua ospite, non dico fissa, ma quando potrai la tua professione te lo permetterà per avere anche l'aspetto legale legato allo sport, Dice, ma cosa c'entra l'aspetto legale legato allo sport? Cosa c'entra l'avvocato nello sport? anche per spiegare chi si sta seguendo adesso perché non tutti sanno che c'è anche questo aspetto Beh, eh, l'avvocato nello sport è importantissimo Facciamo, pensiamo che l'ordinamento sportivo è un ordinamento a sé e quindi rispetto, ha delle regole specifiche ha um, dei codici eh, che devono essere seguiti e molte volte la giustizia sportiva diciamo è molto più veloce che la giustizia ordinaria perché se aspettiamo vediamo ad esempio le partite di calcio piuttosto le cose che succedono durante i campionati anche mh, quando ci sono, facciamo un esempio, viene espulso qualcuno e vogliono fare ricorsi su, eh, i ricorsi sui procedimenti disciplinari, sono molto più celeri perché altrimenti finisce il campionato e stanno ancora aspettando il giudizio su, su queste cose, mm -hmm. però il, il diritto sportivo e il procedimento sportivo è un mondo proprio, è un qualcosa di diverso rispetto all'ordinamento eh, statale perché comunque ha delle norme specifiche. Poi comunque si interseca anche quello che è l'ordinamento giudiziario normale e ordinario. Beh, lo sport perché lo sport ha tante sfaccettature, ci sono tantissimi tipi di sport. Sappiamo che soltanto alcuni sport sono considerati professionisti, e sono pochissimi, e c'è in corso una riforma in cui i decreti, in i decreti sono stati presentati al, a novembre e entro il 28 di febbraio dovrebbero entrare in vigore se passa e se il governo si rimette in piedi, diciamo, perché altrimenti ricrolla tutto e una delle cose fondamentali di questi decreti era il portare il professionismo, ad esempio, allo sport femminile per avere la cosiddetta parità di genere, perché c'era un articolo specifico in uno dei decreti che è il numero 230 dove si parlava di parità di genere, cioè che nel 2021 sentire parlare di parità di genere ti fa venire la pelle d'oca perché non dovrebbe esserci una legge che indica quando le donne devono entrare nelle cariche professionali e diventare professioniste, devono entrare nelle avere una carica mh, superiore rispetto a quella che hanno perché in tutti i settori del CONI piuttosto che di vertice dello sport non c'è una donna. Come del resto in tutti gli altri settori, diciamo, anche se adesso si sta cominciando un po' a vedere qualche donna nominata eh, in cariche importanti. Quindi io penso che bisognerebbe parlare di sport, sport e non dire sport cioè, maschile o femminile, ma lo sport, perché lo sport è per tutti. Ti, ti do la notizia sì. che non c'entra con lo sport, ma è legata al mondo della donna e all'aspetto manageriale, è stata nominata una donna a capo di BNL Italia. Quindi, una struttura molto importante dal punto di vista finanziario, adesso è guidata da una donna. Quindi, si, a macchie di leopardo, hai ragione, ma stanno cominciando. Ma nello sport, hai ragione, però. Noi nel nostro piccolo, il nostro presidente, è una donna nel eh, che... eh, no, Questo no. è fantastico! No, dire, ma so. cosa, cosa pretendete nel, nel 1621? Eh, eh, no, 1700. 1700 1800, 1821, 1821, 1821. Andata! Chi di, più? Chi di più? Volevo anche, volevo anche ricordare che quest'anno sono 76 anni che la donna ha il diritto di voto in Italia. Un mese dopo il 30 di gennaio del 45 si è deciso finalmente di dare il voto alle che, donne. Quindi che, questa purtroppo è la nostra realtà, ne abbiamo parlato più di una volta. Però sono, per... adesso volevo. però vedi, maestra, qui mi scrivono: bello quello che state parlando. però dice: non fate mai vedere niente di Jiu-Jitsu, parla, ne parlate solamente, parlate e siete solo chiacchiere e distintivo distintivo allora io direi. Dopo volevo fare una domanda all'Avvocato, ah, una subito, domanda maestro. precisa. Rispondiamo dopo a questo signore con le... No, prima facciamo vedere una tecnica. Ah, va bene, dai, maestro. E poi dopo parliamo con la, Se, con sei la nostra. Avvocato? Sei d'accordo, Avvocato? D'accordissimo! Ok, bene, perfetto. Bene, bene. Allora vediamo una tecnica semplice, una presa a porsi. Vediamo un attimino, Lorenzo. Grazie. Ui. Ok, cosa sta succedendo lì? Cosa stiamo facendo? Ecco, vediamo come uscire da una semplice presa a polsi da parte di un qualsiasi, per strada, in casa, sul lavoro. Quindi e vediamo la maestra come, con piccoli movimenti del fisico, conoscendo la tecnica, riesce a liberarsi da questa, anche se piccola, situazione di difficoltà. E eh. su, con, con svariati modi, quindi non, prima cosa quindi contrattacco, si lavora sulle leve articolari e poi si attacca di conseguenza. Sottigliezza di un segreto di cinture nere, sottigliezza che i nostri maestri mi picchieranno dopo, colpisce in punti nevralgici, certo. colpisce in punti dolorosi dove è anche una persona Pesante come me sente il dolore eh, e in quel sì. momento lì ha uno shock e lascia la parte. E presa. lascia esatto, a noi serve proprio quell'attimo ma, è... ma era lei il presidente, la, una donna. Una donna è incredibile! Settimo danno. <ride> oh, ci... Così piccola, piccola. piccola, ma non lo so, niente. Andiamo avanti, andiamo avanti. Andiamo avanti. Andiamo avanti. No, adesso la, volevo fare la far domanda. domanda: appunto, prendiamo spunto dalle tecniche, vediamo. Tipo, spesso ci chiedono nel nostro, nel nostro ambito, quindi nel settore marziale ci chiedono. La difesa personale, cioè quindi ehm, questa, contro, che la dire, questa controversia legislatura. Adesso mi sembra che sia abbastanza precisa, non solo nel, nel, diciamo nel settore marziano, marziale, ma in primis, cioè se uno entra in casa mia anche se non sono un artista marziale spesso me lo chiedono come faccio a difendermi, posso difendermi, fino a che punto mi devo spingere per portare la mia difesa, è possibile magari fare un pochino di chiarezza? Allora sì, per quanto riguarda questo punto si chiama legittima difesa domiciliare, ad esempio quando posso picchiare i ladri che mi entrano in casa di notte, passiamo questo, questo esempio, allora innanzitutto… Eh, è stato introdotto questo tipo di diciamo che cos'è la legittima difesa prima no. per forza per far capire: cioè, praticamente la legittima difesa è, è una scriminante, quindi la persona non è punita quando chi ha commesso il fatto o ehm, è stato costretto dalla necessità di difendere se stesso, o, o un'altra persona per difendere la propria vita e la, proprio, e la propria salute. E la cosa importante è che la legittima difesa deve essere sempre proporzionata all'offesa. Cosa vuol dire? Io non è che posso, se uno mi sta eh, insultando, mi sta sbeffeggiando, non è che io posso andare là e eh, colpirlo con un pugno e fargli del male, perché altrimenti non ci sarebbe la proporzione tra l'offesa e la difesa perché è questo è la cosa fondamentale sempre da tenere sotto mh, in mente anche e soprattutto quando si parla in questo caso come voi le arti marziali piuttosto che perché sono già eh, tecniche che sanno come fare per colpire fare del male se si vuole fare del male con queste tecniche mentre per quanto riguarda la difesa domiciliare cosa si intende si intende appunto quando questo, questo mh, una persona trova un ladro in casa in questo caso se il ladro sta cercando di colpirlo addirittura è armato lui può difendersi e può eh, fare anche del male all'altra persona colpirlo anche violentemente in questo caso eh, la legittima difesa è possibile utilizzarla e la persona non verrà considerata punibile perché ha cercato di salvare la propria salute la propria persona contro un'aggressione minacciosa dell'altra parte. Certo è che se l'altro invece non, eh, non aveva un'arma o comunque non stava facendo niente che andava a minare l'incolumità personale, allora in questo caso bisogna vedere dove arriva la legittima difesa e eh, nel caso ci sia un giudice, vedere se viene punito o meno. Ma Di per, sicuro, i invece, cioè per, vale i per i beni materiali invece? Per i beni materiali no, no no, non è la stessa cosa no, perché bisogna, è sempre qua il problema che bisogna sempre eh, la proporzione tra offesa e difesa, non è semplice il bene materiale mh, mi rubano la bicicletta mi rubano del denaro però eh, e questo scappa io non è che posso rincorrerlo per cercare di ferirlo piuttosto che con una pistola o minacciarlo o fargli del male perché comunque deve esserci la proporzionalità tra eh, l'offesa che io ricevo in questo caso se viene lesa la, la mia persona o comunque sono minacciato di morte in quel momento allora c'è la legittima difesa nel caso di beni personali no perché bisogna vedere quello che viene, che viene fatto perché non c'è praticamente la proporzione tra offesa e difesa, che è la cosa fondamentale da tenere presente. L'aggravante di artisti marziali, di artisti marziali c'è o comunque un aggravante? Allora, l'aggravante per le. cioè, bisogna. Allora, sappiamo che tipo il judo, il karate, sono o tutte le, le artisti marziali appunto c'è la possibilità per queste persone di potersi difendere e anche fare del male o uccidere addirittura perché penso che voi sappiate come colpire una persona e, eh. <ride> e fargli veramente male in questo caso ci sono varie ipotesi ad esempio perché allora se io uso l'arte marziale come strumento di difesa da un'aggressione fisica che beh, questo mi sta tentando di uccidere addirittura o di ferirmi, allora in questo caso c'è la legittima difesa perché io sto utilizzando le mie armi, perché non ho la possibilità di scappare in questo caso e quindi devo per forza contrastare e difendere la mia persona, in questo caso può esserci la legittima difesa assolutamente. Oppure eh, in un altro caso eh, non è punibile se eh, non ho altro modo per evitare appunto come ho detto questa persona e quindi l'unico modo che ho è dovermi difendere eh, portando tutte quelle che sono le mie conoscenze eh, per cercare appunto di salvarmi, siamo sempre lì, quello di cercare di salvare me stesso un'altra persona ad esempio non so arrivo in un posto e vedo che c'è un bambino una vecchietta un uomo disarmato e sono minacciati anche da questa persona con la pistola io posso assolutamente intervenire ed aiutarlo e sempre quello da tenere in considerazione la proporzione tra offesa e difesa mi raccomando questa è la cosa fondamentale Bene. perché oh, cioè, quello sentita. che io faccio ho sentito una battuta in, in un film eh, una sera, mentre ero molto stanco, che diceva, ma ricordate bene che è meglio un brutto processo che un bel funerale. <ride> <ride> non avrei dovuto avvocare. <ride> questo, <ride> questo sicuramente. <ride> questo qui per la leggerina un attimo, ma il tema è molto serio anche perché... Eh, le, le, il discorso dell'offesa, dell della proporzionalità, dell'offesa dell subita è molto, è, è a giudizio anche del giudice, ha la sua insindacabile valutazione. Certo che, come diciamo sempre noi, l'arte marziale, la vittoria è far desistere senza combattere, ma viviamo in una società abbastanza complessa, con delle situazioni abbastanza complesse, con delle situazioni di minaccia abbastanza complesse, e violente in certe situazioni, purtroppo, che si rivolgono anche, soprattutto anche alle donne, ecco perché la nostra Presidente promuove corsi di difesa personale femminile, in cui non insegniamo alle donne a diventare Wonder Woman, anche perché ne abbiamo tenuti, ne teniamo, e i miei maestri qua mi permettono di potermi fare con altri maestri che sono coinvolti nella nostra associazione, non siamo solo noi, ci sono una trentina di cinture nere, quindi la cosa è vasta, ma tornando a insegnare le donne a svincolarsi da spiacevoli situazioni in cui il maschio ancora adesso si sente in libertà, autorizzato, autorizzato a determinati comportamenti sgradevoli. Non c'è più neanche la capacità di poter corteggiare una donna e quando una donna dice no, mi sembra che la, la lingua italiana e il no valga anche in, in altre lingue, anche in ecco. inglese, vale il no. Quindi la capacità di poter fermarsi in certe situazioni e insegnare alle donne di poter avere una possibilità di svincolarsi da queste situazioni. È vero, maestro? Ne Assolutamente. abbiamo Assolutamente. una, una tecnica simpatica. simpatica? Davvero? Sì, quella, quella che viene una presa dei, alla testa. Ma perché parli per con me che non so niente, maestro? Per Io i non capelli. so niente. Per i capelli non la so quella. Non la so. Vediamo, Lorenzo. Mi chiede sempre quello dei capelli. Ah, ai, ai male, eh sì, la, la mano e il polso del mai capitato aggressore eh, vanno a subire una leva. Vediamo ancora una volta, Lorenzo. Una leva articolare, vedete Lorenzo la maestra blocca la mano dell'aggressore, una torsione ed ecco una leva al polso. Ecco, Ma, Male, la presa ai capelli perché lui me la fa spesso, sa che è il mio punto debole. Anche a me e allora appena appena io. può. <ride> <ride> parte, grazie a parte, Lorenzo a parte gli scherzi questa tecnica qua sono tutti piccoli passaggi la lettera A dell'alfabeto del Jiu Jitsu in cui però si vede già i prodomi di tutto quello che è sfruttare il piccolo e il debole a proprio favore il proprio corpo con le levi articolari con dei movimenti che vengono naturali, vengono normali e possono aiutare a divincolarsi questo fa capire al discente e all'allievo come nelle sue capacità, nelle sue capacità fisiche, possa venirne fuori. Ma eh certo, sì sì, assolutamente, quindi cerchiamo di far capire che non è necessario essere grandi. Con la stessa grandi, energia che usi per vivere e camminare. La stessa energia Io che sto, utilizzi per andare a fare la spesa. Sto parlando a, a, a, a Suocera perché nuora capisca, cioè altri che ci stanno vedendo, questo è un piccolo assaggio, un piccolo così antipastino, neanche siamo neanche all'aperitivo del Jiu Jitsu. Assolutamente sì. Cioè, Abbiamo voluto scegliere delle tecniche facili, simpatiche. Vediamo la presa che noi chiamiamo presa polizia. Ecco, difesa da vari attacchi e il contrattacco fino a portare, immobilizzare l'avversario, l'aggressore al terreno. Io ho provato ad attaccare Sciàn con un pugno. Lei ha risposto con un pugno che io ho parato andando a metterla Impresa appunto con un braccio dietro la schiena in leva articolare a afferrarmi i capelli ma con due gomitate mi sono trovato sbilanciato. sbilanciato e dopo lo sbilanciamento con una chiave articolare leva, gomito, spalla mi sono trovato al terreno sono eh immobilizzato come un sacco di eh No, cose. però voi non me la raccontate giusta. Queste qui sono tecniche molto sofisticate che si impareranno dal quinto, sesto, din, don, dan, din don andando don in dan. su. <ride> Quindi, buono, <ride> per fortuna no, le possiamo studiare con calma perché la cosa importante in questi corsi è con calma. Vediamo, di, di trovare con il sorriso, di, di, scegliamo delle tecniche poche ma studiate nel modo corretto, quindi si lavora sempre sulla leva che è quella che viene ripetuta, però in varie situazioni differenti. Ci sono situazioni di imbarazzo che, in cui una donna può essere messa con le spalle al muro, al suolo, sì. messa in, in situazioni nella metropolitana, in, negli autobus dove magari la costruzione sì. è molto certo. dello spazio e noi insegniamo a Schimmel. Adesso io mi collego al nostro avvocato, gentilissima avvocato. Vuoi farmi causa? E, e chiedo come posso far causa alla maestra? Hai visto avvocato che quanto mi, mi bastona questa? No, no, no, guarda che siamo sempre sul punto della proporzionalità, ti ho offesa e reazione. Vedi, brava, vedi. <ride> quindi, quindi no, non mi ha sgozzato dopo avermi messo a terra non no, mi ha sono pugnato. stata bravissima, l'ho solo controllato stato, come stato, dicevi tu prima è stato simpatico l'avvocato perché ha fatto vedere subito adesso perché c'è stato un attacco, il maestro ha, ha tirato un pugno lei si è difesa ha, la proporzionalità dell'attacco è maschio, più pesante di me, più forte di me io sono donna, più piccola, eccetera e la proporzionalità è Tanta energia ricevo, tanta ne devo ridare. Questo è la, la, il concetto che sta alla base delle arti marziali e la legge in questo momento qua mi viene in soccorso da questo punto di vista. Sì. Eh, quindi mi sì, sembra di allora capire pensavo? che... No, stasera la cena non te la preparo. Eh? Se tu fossi eh? scappata, <ride> non sca ti avessi seguito, <ride> eccetera, eccetera. Cioè, se uno durante la mia vita quotidiana... Interviene, cerca di fermare, rubarmi la macchina, eh, non devo reagire più di tanto. Non devi neanche rincorrerlo perché è un bene materiale, vero? Non devo rincorrerlo. No, o meglio, oddio, posso anche rincorrerlo per cercare di fermarlo, ma non è che devo creargli, eh, cioè ucciderlo piuttosto che pestarlo a sangue o cosa, no? Ripetiamo il concetto, la proporzionalità tra offesa e e la reazione il diritto che è messo in pericolo deve avere la stessa importanza del diritto che viene inviolato quindi la vita e la salute come abbiamo detto valgono sicuramente di più dei beni materiali che della propria casa la reazione deve essere il meno grave possibile rispetto all'azione per potermi difendere, è logico che se io vedo che mi stanno rubando la bicicletta Vado, lo faccio fuori? Non è legittima difesa. <ride> Beh, se lo fanno a me, oddio, non so perché me ne hanno rubate sei di biciclette. per lui. Se, se trovo il settimo, non so cosa faccio. Settimo, qualche Però, danno lo fai, qualche danno lo fai. Qualche danno può darsi, perché per me la bici è come la macchina, qualcosa di prezioso, sono le mie gambe che mi portano in giro. Comunque no, deve esserci sempre la proporzionalità tra il... B, tra il diritto che è messo in pericolo, quindi il diritto alla vita, il diritto alla salute e la reazione che ho. Allora se mi stanno cercando di uccidere, io reagisco cercando di difendermi, posso anche uccidere. Questa è la legittima difesa. Certo. Ricordiamo sempre che le arti marziali non insegnano a picchiare, qualsiasi arte marziale. Noi facciamo jiu-jitsu, lo sport insegna l'autocontrollo, lo ribadisco, autocontrollo, la conoscenza di se stesso e la possibilità di evolvere come persona. Noi in, è un percorso iniziatico per evoluzione della persona fisica e mentale. Dopo ci sta, come diceva la nostra Xian: se facciamo, parliamo di corsi di difesa personale femminile, li estrapoliamo dalle tecniche della scuola nostra Kukishin Shiryu, troviamo delle tecniche che possono essere adatte a una signora, a una ragazza giovane, ha una, una mamma, ha la fisicità diversa, ha l'emotività diversa, vero maestra? Certo. La prima cosa importante è che si è visto, abbiamo spiegato, e che anche tu hai precisato, i punti dolorosi. Cioè quindi dove si va ad attaccare, si va, si va ad attaccare nei punti dove possiamo fare veramente del male. Tant'è che in quella tecnica che abbiamo appena visto, eh, sembra una sciocchezza, però lui mi sta... Nella realtà quella leva è bruttissima perché ti porta veramente la spalla, il braccio e la spalla in una situazione veramente delicata. L'andare avanti e contrattaccare, dov'è che portiamo il contrattacco? Lo portiamo nei genitali e già lì, voglio dire, stai già portando un dolore notevole. Per continuare la tecnica abbiamo la gomitata sotto il mento, cioè quindi sono già due situazioni abbastanza importanti, quindi quello che insegniamo è dove andare a colpire e come colpire, chiaramente provocando un certo tipo proporzionale di danno, Te l'ha spiegato bene l'avvocato, eh sì, certo. e poi lavoriamo sulle tecniche, sulle chiusure articolari quindi alla fine quando sei al terreno ti controllo quel tanto che basta per dire ok Adesso scappo, me ne vado, perché non vale la pena. Mi allontano da, dal pericolo, maestro. Eh sì, mi mi dal allontano dal pericolo. Esatto. pericolo, mi sono difesa, gli ho provocato dolore, perché genitali, mento, chiaramente no, non è... Vale per me ecco, cioè non, è, non è una cosa diciamo, simpatica e poi lo controlliamo il terreno sempre con delle leve articolari quindi lavorando sempre sulle leve che, che fanno parte chiaramente della, del cioè, nostro stavolta gigito stavolta mi sembra di avere capito avvocato, stavolta mi sembra di avere capito quindi, cosa? malavitoso con un coltello o con un cacciavite cerca di accoltellarmi, di cacciavitarmi mi difendo, lo disarmo e non a mia volta. No, lui. quello no. No, ma butto e scappo. Esatto. Sei stato bravo? No, beh, oh. ma neanche a scappare. Sì, scappi per salvarti, perfetto. Però se proprio ti colpisce, tu sei autorizzato puoi farlo tecniche. stramazzare al suolo e scappi. <ride> in, questo caso, in questo caso stramazza al suolo. Posso dire <ride> che se quando verrai a vedere le nostre tecniche di difesa da coltello Poi da bastone... ti aspettiamo. Ti sono piaciute le tecniche? molto ma molto infatti stavo pensando di fare qualcosa di difesa personale che adesso sto preparando un nuovo progetto devo uscire sempre a correre brava brava ma ora che ci faranno aprire passerà ancora quindi vedrai che ci sarà spazio per, per ospitarti no no corsi. vedrai che presto vi faranno aprire ne sono sicura bene siamo positivi vediamo un chiamo ten... Spadafora ok ma non so se, se resterà Spadafora resterà resterà, resterà. resterà? resterà. resterà. resterà chi lo sa non ecco si questa, sa, questa bellissima certezza italiana resterà il ministro bellissimo per un imprenditore è bellissimo, bellissimo. <ride> vediamo un'altra tecnica lo strozzamento frontale dai strozzamento. cerchiamo di spiegare lo strozzamento oh, dove andiamo qui. ad indebolire il nostro ipotetico aggressore e qui Già sento le voci che dicono, eh, tu 100 kg, lei 50, fai fatica. Poi io sembro 150 e tu Mamma Ma ma cos'è questo? filmato ci dà? Quindi lo rivediamo e adesso sarà la maestra, credo, a difendersi. ma no, sei ancora tu? Sono sempre io, meno male, per una volta non le busco. Controllo gli arti d'attacco, vado ad indebolire là dove non se l'aspetta fino a portarla in leva articolare, e scaricare tutta l'energia verso il terreno, pacamama, quindi okay. controlliamo la presa e la forza del soffocamento, triangolo genitale, apparaturo poietico, all'interno del gomito dove passano i tendini e le innervazioni, è gomitata in zona temporale, grande torsione, leva al polso, accentuata dalla presa vediamo al polso. Vediamo l'altro video che così la vediamo fatta anche da una donna, questa tecnica pareva strano non prenderle vediamo è tutto ripetuto ma maestra spiega un attimo com'è possibile che una donna che pesa la metà forse anche meno di me riesca poi a, a prendere questa fiducia questa forza energetica per contrastare un avversario che pesa il doppio come quando riesci ad avere questa Padronato. utilizzo la, la forza dell'avversario a mio favore quindi è fondamentale il l'arte della cedevolezza e fa questo, utilizza la forza del, dell'avversario grazie Lorenzo se posso dire, se posso aggiungere maestra c'è anche, oltre alla ripetizione la, tantissimo, la, tantissimo allenamento, allenamento c'è anche un'acquisizione una di una consapevolezza di se stessi di una fiducia in, proprio, in se stessi in piccoli movimenti che possono dare e creare delle situazioni per poter uscire dalla situazione di imbarazzo. Certo, il dolore c'è, la situazione c'è, la tecnica, anche questa sarà difficilissima, verrà fatta da cinture nere abilissime questa, questa tecnica qua, maestro. Viene fatta all'inizio. È la prima tecnica che È la prima tecnica spieghiamo. Ah, è la prima tecnica. È la prima, prima tecnica che spieghiamo. spieghiamo. È un anno che non faccio più allenamento. Non hai mai visto che meraviglia la palestra, ragazzi? Bellissima, bellissima la vostra Buon palestra. Bravo, palestra, la palestra tigre, il della pubblicità. Dov'è dov la vostra palestra? Scusatemi, tanto per dire. È dirlo. vero, non lo diciamo, non più. diciamo più. Siamo in via Sondrio, numero 14 a Brescia, che è una parallela di Violpina. E sito: www.palestrabuscido.it. Infochiocciolapalestrabuscido.it, ci trovate su Facebook sotto Bushido Palestre, Instagram Palestra Buscido Scriveteci. Mannaggia. Oh. I Vostri <ride> pensieri, <ride> le vostre riflessioni. Sì, assolutamente. Ci fa piacere. Se vogliamo condividere anche alcune cose. Sì, parla, dici. No, il mio dito era, ci, tro ci trovate in palestra quando ci permettono di aprire la palestra, ma come siamo segreteria TV, siamo tutti sempre Tutti il lunedì. E... Dalle 18 19, 35, alle 2035 20 il giovedì la voce dei samurai, l'amico di Giacomo Spartaco Bertoletti tutti i giovedì dalle 18 alle 19 sullo stesso canale, stesso programma. Parliamo di arti marziali di sport in generale. Le palestre sono chiuse, si sì, è vero, ma noi siamo qui. Continuiamo imperterriti la nostra missione. Ringraziamo lo sponsor della, che ci permette queste due trasmissioni lunedì e giovedì che è la LR, SRL che è in via? Via Soto numero 16, è attaccata. Ho, detto una, un, ho scoperto un segretissimo, praticamente. C'è una porta che si divide. 14, 16, insomma. È per siamo. quello che la segreteria è sempre aperta, sono sempre lì, quindi. Quindi il piacere Va di poter offrire anche un caffè in sicurezza, c'è per sì. chi volesse, c'è la possibilità di offrire un caffè. Assolutamente, Assolutamente ma stiamo scherzando. Noi pensiamo positivo per il futuro, questa è la positività delle arti marziali, è dura, è complicata, la nostra mente c'è, è vero, stiamo ancora vivendo delle situazioni un po' complicate dal punto di vista nostro e gli articoli sull'intuizione che ha avuto il nostro che ancora quattro mesi fa, cinque mesi fa, in piena pandemia, dice i giovani come ripartiranno, il disagio c'è ancora, ne abbiamo fatto una puntata con la psicologa, purtroppo situazioni stanno succedendo ancora di scontri tra giovani, giovanissimi, sì, sì, sì. che sfogano in risse fulminee sui social si trovano e con eh, violenza proprio pura si e, scontrano e in mani pesanti. I più deboli, i più, i più timorosi fanno cose bruttissime su loro stessi. Abbiamo aie sentito aie. di bambini che hanno nominato sì, sì, la loro vita. Questi giochi stupidi di quella bambina che vengono, sì. queste challenge sì, sì. sui social. Ricordiamo sempre che è lo strumento che va usato, il coltello, posso tagliare pane e salame con i miei amici, posso ferire la mia mano, posso tentare di ferire, tentare di ferire in questo caso il nostro Sian, però è come uso lo strumento, lo stessa cosa questo oggetto qua, possiamo vedere la trasmissione in diretta streaming, sì. formarmi, fare dei corsi, svagarmi, vedere un film, vedere qualcosa in un cartone animato, essere sereno, ma diciamo sempre che il genitore, soprattutto per i bambini, dovrebbe insegnare a usare lo strumento perché io non sono nessuno, certo. però in questi casi, un bambino di 10 anni che viene lasciato solo su questi usi potentissimi di queste cose qui che è un'arma pericolosissima se non usata bene lo diciamo anche come maestri di arti marziali utilizzare i social è importante, vi parla uno che sui social Dice, Marco cosa fai? sei sui social, ci, ci lavoro, comunico, siamo tutti qua, siamo tutti qua sopra. Noi siamo. comunichiamo in streaming qua, comunichiamo i video, YouTube come palestra, come attività professionale. L'arma potentissima è qua, un messaggio alle famiglie, io non sono nessuno, non ho figli, però seguite i vostri figli quando usano, ci sono piccoli, dai 5 ai 10 anni, è giusto che ci giocano e giusto che conoscono lo strumento, siamo nel 2021, ma guardateli, perché challenge per soffocamento, per giocare a quanto posso stare soffocato Ma o quando mi possono nastrare tutto il naso Ma... e la bocca per trattenere il respiro, per piacere. Non insegniamo questo nelle arti marziali, insegniamo il controllo vitale del respiro, insegniamo a gestire bene l'energia e, se possiamo dirle, i tuoi allievi piccoli maestra si divertono a venire certo. in palestra un saluto a quelli che ti stanno vedendo ma i tuoi, ragazzi, i tuoi allievi ci mancano veramente tanto, I dai, piccoli dai, dai draghi. piccolini dai 4 anni su, che abbiamo i piccoli draghi che sono sempre <ride> presenti una volta porteremo il filmato del bellissimo evento che abbiamo fatto a Palestra Nullo, eh, alla Bushido, bello, e ci sarà, nella storia della Bushido, ci sarà questo, questo piccolo filmato. La storia della Bushido, questa quando è che continua? Lunedì. Lunedì prossimo, lunedì? Allora, Siamo al Lunedì, siamo già al 1993, Mamma mia! lunedì vediamo fin dove arriviamo. Ci sarà presente qua in studio sicuramente l'avvocato, ci sarà l'avvocato lunedì prossimo, sì, io spero proprio di sì. Fai di sì con la testa, fai sì. ampi gesti assertivi. Spero proprio di sì. Potremmo sì, parlare vero. anche, magari. Io so che svelo un segreto che lei, tu non vuoi, ma io lo faccio lo stesso, lo sento che sei distante. No. Che c'è un libro che stai concludendo, ci, parla, eh, ci sì. potrai dare qualche anticipazione? Tipo. Uh, sì, vi do il titolo, si intitola Speriamo sia un pareggio, le donne, lo sport e l'era del cambiamento, dove oh, con altri no. due colleghi, l'avvocato Maurizio Fogli e l'avvocato Elena Pisani, abbiamo scritto per eh, eh, sociologico e giuridico, nel senso che raccontiamo come ha vissuto la donna dal... Dai tempi indietro a oggi nello sport, cioè ci sono delle grandi campionesse, ma come dicevo prima, non sono tutelate come lo sono i colleghi uomini e soprattutto la storia di, queste, di come si è arrivati all'evoluzione dello sport della donna. Oltre a tutto un capitolo sullo sport paralimpico perché anche quello è stato molto importante per le persone che hanno delle disabilità magari, comunque, magari, comunque, magari comunque, si comunque, potrà comunque. fare un piccolo così estratto su Samurai di poter parlare dell'aspetto che c'è nel rispetto che c'è nelle arti marziali della donna io vorrei concentrarmi su questo aspetto qua nel senso che magari lo scrivi a quattro mani con la nostra Shian tu e la nostra Shian perché l'aspetto del rispetto dei gradi e della donna nelle arti marziali non l'ho trovato da nessun'altra parte, io devo salutare il mio scianno, devo salutare l'ultima cintura bianca perché devo portare rispetto e tutelare l'ultima cintura bianca da qualsiasi cosa quindi il rispetto della donna nelle arti marziali è molto presente da questo punto di vista o certo. oh no certo. maestri? Io, certamente è una lotta che voi donne nelle arti marziali state portando avanti portiamo avanti perché è, di, è, è difficile comunque quando pensiamo <ride> emergere in questo a, settore a queste origini giapponesi e in Giappone l'articolo femminile non esiste, la diciamo lunga. Eh, riuscire a portare eh, la vostra voce, la vostra capacità ai dei livelli altissimi, come è il tuo Presidente, non, non è facile. Ma è ottima. Bene, allora salutiamo l'avvocato la, commissario. Esatto. Eh. Allora, ci vediamo, ci vediamo lunedì con il tuo libro e parleremo del libro. Parleremo anche un po' della nostra storia, che così portiamo avanti anche. Quindi un po' di ping pong con te, esatto. che, ci, che ci dai dei contenuti abbastanza interessanti dal punto di vista anche professionale. E sono anche mini corsi di formazione per tutti gli artisti marziali, quelli che fai tu, alla fine. Dovremmo fare dei crediti formativi, dovremmo dare dei crediti, <ride> anche, perché crediti noi, go -go. anche perché noi siamo certificati a livello europeo e la certificazione prevede anche dei corsi di formazione teorici, e pratici. Pratici, pratici maestri sono qua, ma teorici, questo anche, l'aspetto legale, è importante secondo me. Certificati EZIA a livello europeo. Quindi io direi coloniale. di concludere la puntata. Quanto ci manca? La regia è andata Cinque via? Cinque minuti. Cinque eh, minu Otto rinuti. minuti. Ho la frase anche okay. di fine puntata, quindi ho tutto. Eh, sì, allora... Sta. Possiamo chiacchierare ancora un po'? Possiamo altro. chiacchierare ancora un po'? Cioè, detto 8, 8 minuti, abbiamo capito bene Lorenzo, 7 minuti. C'è cioè, chiacchierata ancora un po', dice 5. Cioè. <ride> Quindi avvocato, una, una dura lotta, è stato facile scrivere questo libro, è ancora così presente la differenza uomo-donna? presentissima come dicevo prima che hanno dovuto inserire un articolo nella proposta di legge nella riforma sulla parità di genere per inserire quindi modificare quello che saranno tutti gli statuti e gli, atti, gli statuti delle varie società delle SD e le SDA e perché dovranno essere inserite tutte queste raccomandazioni sulla parità di genere la donna Potremmo dire che a livello dilettantistico, perché sono delle dilettanti, purtroppo ancora ho così cosiddetto professionismo di fatto, anche se non sono professionistiche, molte volte sono più titolate e più forti ancora di tanti, come dicevo prima, tiletti uomini. Il ruolo della donna è sempre più importante in vari settori, però ancora ad oggi, come ho detto prima, non, non si può parlare di una parità di genere effettiva. E nello sport ancora si fa differenza perché si parla di calcio femminile piuttosto che Brava. di calcio maschile non si parla di sport lo sport come dicevo prima è per tutti uomini donne persone con disabilità e anche per queste persone è molto fondamentale sì. lo sport perché in quel momento quando tu pratichi sport e l'ho visto sulla mia pelle tu non sei malata, sei una persona normale che si mette in competizione per far uscire ancora di più il suo valore. E quindi, ed è fondamentale anche per l'inclusione delle persone che hanno posso delle Posso farti disabilità. una domanda, avvocato? Dal punto certo. di vista tuo personale, il tuo vissuto. Lo sport, se possiamo dire, lo tiene lontano dagli ospedali e dai medici. Nel caso tuo, tiene a bada questa maledetta malattia, la, tiene, la controlla. Tu riesci a, quantomeno a cercare il controllo sulla tua malattia. C'è, non va via, ma la controlli. Sì, beh, io ormai sono a marzo, 6 marzo, sono 15 anni che mi hanno diagnosticato la sclerosi multipla. Di sicuro non è sempre stato facile, i primi anni non è come adesso, perché... Eh, non sapevo che cosa mi poteva portare, dove mi poteva portare, soprattutto una malattia del genere, che è una malattia neurodegenerativa del sistema nervoso centrale. Non sai che futuro puoi avere, perché l'incertezza del futuro, eh, non sai se il giorno dopo ti puoi, hai un attacco, hai un'infiammazione, magari non riesci neanche a muoverti. Quindi è stato un momento difficile che ho superato grazie allo sport perché mi sono messa in gioco e ho cominciato appunto a fare attività fisica e non facevo niente, ero distesa sempre sul mio divano quindi non volevo uscire dal, diciamo, dal tunnel di questa malattia, quando ho cominciato a fare sport ho visto che il mio corpo cambiava la, il mio, la mia mente e il mio spirito cambiavano perché eh, sappiamo benissimo gli effetti che ti dà lo sport, l'endorfina, la, la felicità anche dopo uno sforzo fisico notevole come poteva essere una maratona e quindi io penso che lo sport sia il farmaco naturale senza effetti collaterali da dare a tutti quelli che hanno una patologia o, anche, o che non ce l'hanno. E dovrebbe essere fondamentale, da, dovrebbe addirittura passarlo secondo me il servizio sanitario. Dovrebbe, dovrebbe essere incentivato dallo Stato favorendo l'inclusione sportiva più possibile, a prescindere da lati che noi amiamo perché è nostro, la nostra passione, ma tutti gli sport hanno pari dignità dal punto di vista personale e dal punto di vista di benessere psicofisico, quindi non disdegniamo nessuno. Adesso ti salutiamo, c'è due minuti, volevo fare a tutti. proprio la frase, la frase conclusiva che se la regia mi, mi inquadra, perché io sono bellissimo, e bellissimo, con capelli lunghi, azzurri, occhi bellissimo celeste, facciamo la frase conclusiva, che dedichiamo alle, alle donne, dedichiamo a tutte le artiste marziali, a tutte le donne che praticano arti marziali, è un piccolo pensiero dedicato a loro e alla felicità. Le persone di fronte alla felicità diventano codarde. Per conquistarsi la felicità, più che resistere alle avversità della vita, bisogna avere coraggio. Il maestro Shimosuma Montagnari. Questa piccola citazione viene dalla pagina di Facebook Giappone Monamuro Sensei Maurizio Poli, Jiu Jitsu, e vi saluto insieme ai miei maestri, alla prossima puntata ci vediamo, ci vediamo lunedì su Samurai Channel ah, giovedì.